Amici di Planet Spin, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti qui sul canale. Eh, oggi vi parlerò della Lure Fishing Challenge, quest'anno siamo arrivati alla terza edizione di questo contest che sta prendendo sempre più piede tra eh, gli appassionati di pesca eh, delle, presenti nelle varie regioni d'Italia. In questo video vi spiego meglio eh, qual è l'obiettivo di questa challenge, in che modo si partecipa eh, e vi farò conoscere un po' il funzionamento, ecco, vi farò conoscere anche chi sono i partecipanti di questa terza edizione e venite con me in questo video che cerchiamo di eh, spiegare meglio a tutti la Loof Fishing Challenge. di andare avanti lasciatemi ringraziare gli sponsor di questa edizione che hanno reso molto più interessante ed avvincente eh, questa challenge in ordine di arrivo eh, ci tengo a ringraziare giacomo dello shop topwater.it valerio sileno dello shop silenofishing.it e gli amici di artificiali custom lab vi ringrazio perché hanno creduto nel, nel nostro progetto e hanno dato maggior prestigio ed importanza a questo contest, garantendo a tutti i partecipanti eh, dei gadget omaggio e anche le esche in prova. L'obiettivo di questa challenge è creare un collegamento reale una connessione tra diversi pescatori che si trovano in varie regioni d'Italia, la maggior parte dei quali si conoscono principalmente tramite i social, tramite la rete, quindi esclusivamente in modo virtuale. Si procede come una sorta di maratona, dove il testimone che i partecipanti si passano tra loro è un pacco in cui sono contenute delle esche artificiali e dei gadget ogni partecipante prenderà il suo gadget e potrà fare la sua prova in pesca dovrà farsi una foto mettendo in evidenza l'adesivo della challenge che è questo Vi faccio vedere meglio ovviamente lo metterà sul, sul petto oppure un po' dove preferisce durante la battuta di pesca eh, tanto meglio se si riesce a fare una cattura e la, questa foto va inviata nel gruppo eh, whatsapp dedicato una volta che il partecipante avrà ricevuto il pacco avrà fatto le sue prove in pesca e la sua foto di partecipazione si raccoglieranno tutte le foto e saranno inviate ad una giuria super partes che eh, ne sceglierà una decretando in questo modo anche la foto vincitrice, la foto del vincitore. La foto del vincitore sarà pubblicata su una rivista eh, di pesca, una rivista del settore, e riceverà come premio le esche contenute nel pacco. Ecco ehm, i partecipanti di questa edizione della Lull Fishing Challenge. In conclusione ringrazio nuovamente gli sponsor che hanno reso eh, ecco, possibile più avvincente questa, questa challenge e in ordine di nuovo Giacomo di Topwater.it, Valerio Sileno di silenofishing.it e gli amici di Artificiali Custom Lab eh, auguro a tutti i partecipanti un, un, un buon divertimento e che vinca il migliore Ringrazio tutti voi per aver visto questo filmato, vi sper spero vi sia piaciuto, eh, lasciate un like se così fosse, eh, che dire, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti, ringrazio tutti per la visione di questo filmato e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!